Benvenute! Allora, oggi vi mostro l'album numero 17 del Librochet, album che è valido fino al 24 gennaio 2018, quindi ultimo album dell'anno e primo del nuovo anno. Uno degli album più attesi perché è quello con tutti i salvi. Tutti i prodotti del catalogo sono scontati fino al 40% e vi faccio vedere una carellata veloce perché il catalogo comunque potete scaricarlo qui sotto. E poi abbiamo i set per i capelli in promozione e poi non dimentichiamoci i fine serie scontati fino al 60% e iniziamo a sfogliarlo allora eccoci, iniziamo a sfogliare il catalogo comunque qua vediamo tutte le promozioni comunque vi ho detto che tutto il catalogo è scontato fino al 40% quindi vedete i vari prodotti con i prezzi ecco, tutte le varie linee ovviamente le linee viso tutte Quante con sconti fino al 40 e in alcuni casi anche video 41 quindi ok tutte le varie linee per il viso ecco andiamo avanti Didra Vegetal Pur System Sevo Vegetal ecco qui BB Cream il make up sia i correttori che il fondotinta quindi questo è il momento davvero di fare scorta perché sono fantastici primer la terra la cipria il blush mascara ecco qui matite i rossetti e i liner tutto tutto il catalogo scontato con sconti fino al 40 per la linea corpo eccole qui Oh, scusate, le creme mani, i trattamenti per la doccia, quindi il bagno doccia, eccoli qui, tutte le linee, col ecco mango, oliva, mandorla, fiole, arancio, i trattamenti per i capelli, perché oltre al balsamo abbiamo, vediamo, queste sono le maschere, eccole qua, il set per i capelli, Set stimolante comprende due shampoo stimolanti a 7,95 oppure a 7,95 due set, quindi due shampoo, questi qua in formato grande, antiforfora. Stessa cosa per il 3 in 1, 5,95 lo shampoo volumizzante, sempre due confezioni, oppure ed è quello purezza, due confezioni 5,95 del set shampoo lucentezza oppure delle, dello shampoo Eccolo qua, e la Mamelis oppure quello due, set, due shampoo liscianti, quello per i capelli ricci, quello per i nutrienti, quello per i capelli di testa intensa, protezione e luminosità, sempre due confezioni e per finire il nutri riparatore. Poi abbiamo il fine serie con sconti fino a 60. Quindi abbiamo gli ombretti in crema lunga tenuta, eccoli qui, il colore tra questi due oppure il top coat fotto metallizzato questi due ombretti con i due colori e poi vediamo le matite occhi e le matite giambo il col intenso il cushion il fondotinta cushion va a fine serie quindi scontato del 39 colorazione con il codice e matite glossi le palette di rossetti, i gloss sexy pulp, il matitone glossy, il set degli smalti, oppure gli smalti di questi due colori, il paillette, latte corpo mirtille mandorla, il balsamo di argan, crema nutriente 3 in 1, SOS mani pulite, questo è davvero da prendere perché è comorissimo in borsetta, e poi anche la linea di albicocca rosmarino è tutta scontata perché va fuori produzione, ovviamente perché è estiva, e questo era tutto l'album. Allora, abbiamo sfogliato tutto l'album, avete visto che è stata una carrellata veloce perché poi adesso qui sotto nell'info box trovate il link per scaricarlo e il formato PDF così potete tranquillamente sfogliarlo con calma sui vostri dispositivi elettronici e vi ricordo che l'album numero 17 è valido fino al 24 gennaio 2018 e non mi resta che augurarvi buon anno, buone feste e buoni acquisti con il Magico Natural Mondo di Everoshet.